Sono Angelo Bracciavento, il responsabile alla produzione dell'azienda agricola Moccari, una dimora antica masseria del 1626 con i suoi terreni annessi. Abbiamo parecchie culture, tra vigneti, oliveti, frutteti, pesche, albicocche, susine e facciamo ortaggi a ciclo estivo e invernale. Quando siamo partiti avevamo un obiettivo, di creare un'azienda che ci rappresentava, creare proprio dei prodotti di nicchia e puntare molto sulla qualità. Noi siamo azienda agricola Moccari. noi siamo terra dei messapi.